Allora adesso andiamo a vedere il motorino Ok. Yo! E, e questa è una conversazione tra nonna e nipote. Nonna e nipote. nipote. E ecco la nonna, la nonna Grace. E' Aurora. E' Aurora. Ricavano cavallo... Oh, che siete dite verdure fate le vitamine che vuoi carboidrati e fate come sempre. basta no, no no no no bisogna mangiare anche carne basta che te parli non si dice parole ecco di cosa si dice? perché non mangio carne non mangio le verdure ma basta mangia solo vitamine e basta solo perché non solo mangio per carne? Dura. perché non vuole ingrassare No, perché non ho sempre voglia di farne. No, domani domani niente in tutte le mani. carboidrati ci vogliono le.. come si chiama? Quei quei bistecchi. I carboidrati sia pasta, il pane. E la carne cosa sì. Anche ma, posso mangiarlo io andrò Ma non manda a Chandra, ma Ciandra cosa mangi? Ma Chandra ma la pasta, il filetto. E te rivassi tutto il filetto? Eh. Tutto il filetto, io non mangio il filetto, mangio il tossi. Guarda. No, non chiuso con Nicola. Beh io avete trovato un po' più serio La titta che taglia manca a volte che la fonsenti cosa, cosa stai preparando? Le tagliatelle con, con le vongole con i crostacei perché ha mal di denti tagliate, si è levato un dente mm. Perciò Deve, deve masticare lentamente Mentre loro stanno <ride> parlando delle cose e riguarda loro e anche brocian adesso è l'ora di mangiare L'ora mangiare, ciao All right guys Stamattina ho mangiato il, latte, il, il caffè latte e i e, e quattro fecchi di con la con un muro da fame, può mangiare. mangiare Dice che due siamo adesso mi ambalto dalla nonna Graziella Ok oggi facciamo pranzo dalla nonna Graziella Spero che voi ricordate della nonna Graziella Mettete i commenti due nonna qua giù <ride> <ride> E like like come like Like come si dice like Piace piace va bene Ok Ok buonito Buon appetito, Buon appetito, torna venite in Italia mm. E vi trattiamo bene Buona Grazie, non Eh, buona, eh. Dai, che Dai, facciamone viva oggi. È nato mm. un bel bambino. Oggi la nonna, è diventata per la seconda volta il bisnonna. Maria È nato Edoardo. Ecco. Mm. Con la seconda... Con volta la tua? Ah. La va. La tua? La tua? Se tua? vi ricordate sul nostro vlog fuori, abbiamo il nostro vlog dove c'è um, una bambina si chiama Virginia guardate il nostro vlog qua sopra il no, vlog non di carnevale no. guardate e la Virginia è a un fratello no, guardo. e stamattina stamattina spero un giorno se abbiamo permesso chiediamo i ai genitori fare un, video. un video per voi ragazzi ecco. bene? Yeah! con benzina oggi me? siamo solo in tre nah, E lui è proprio buono, ha ah, eh. tanto gusto! Tanto sì, ti sanno cose che non fate? Quello lo butterò fuori! Eh! Cioè, Mario mi ha fatto il diritto, non lo so, mi dai! Uh, sì. Sì. Sette di filosoflie. So, che schifo, non non è arancione. No, ero appena aperta ieri. Altro, faccio tra me e Non è aperta io, cara, ma è Dai, Aurora. Non arancione. Ma dai, Dai. Questa è essere più lunga. Tanto uno, altro, qui ero. è andata a spesa. non più proprio quello nostro io direi no? vedete? Sì, sì sì le vuoi? Andrea, le vuoi? le vuoi? le tu solo col formaggio. Ma le vuoi? le vuoi? no, vuoi? Allora, tu vuoi? le vuoi? le vuoi? le vuoi? le vuoi? le vuoi? le vuoi? le vuoi? come vuoi? le vuoi? le vuoi? le me le sentito le vuoi? le vuoi? le mi dispiace che c'è il nonno ho non ha potuto... mostrato la foto di, di, di Eduardo. Non sei eh. Per te, Con il telefono gli ho mostrato mm -hmm. ma che bravo sei! aiuto aiutato Anna. Anche questo è il valore di tutti Elena. Bene, bene, bene. Adesso dai. adesso è l'ultimo... L'importante eh, è che sia finito. Non ho la logia che ha detto di salutare. C'è una domanda, avete visto la chiesa per gli anni che hai detto ieri? A la vieni quando penso a tutti e quattro? Ciao, mio perché aveva detto che non c'è. A proposito delle chiavi del motorino, dopo le facciamo vedere che abbiamo un motorino di Vespa molto, molto, molto bella. Facciamo vedere, ma mi sono dimenticato di non portare le chiavi. Ma comunque, io vi faccio vedere, ragazzi, no? che abbiamo una Vespa. Lo facciamo provare la Aurora. Mm Probabilmente -hmm. non stare sopra. Probabilmente di pulirlo. Ciao, prendi il pesce, no vi Grazie, Seguite sempre ragazzi! Non andate via da nostra parte, restate qui. Questo cos'è? I biscotti che la nonna ha preso dalla vostra che fa bene il poveretto. Beh, devi ringraziarla, no? Sì, ma te sì, sì, grazie. Ma sono di buonica! Buon, dai, dai, ti sì. E che ti di carta Tu sei dedicata! Le messi sono buoni! e ringrazia Dio dei venditi che tanti bambini muoiono la fame. Eh. Perché hai il piatto di, di minestra e che è tutto. Questo che scopre al pistacchio che è orribile. È buonissimo. Come mai è orribile? È buonissimo, no, mi me me piace. Questo è un altro che è meglio al pistacchio. Poi questo qua Ah, non so, una ciliegia sì. in mezzo. Una nocciola. Sono tutti i tipi di... nocciola? Ah, sì, sono tutti i tipi di... Questo delle... è il cioccolato? è tipo una ciambellina piccola e questo è un altro cioccolato, che chissà so da mandorle, ma è un questa ciole, è la No, mandorle, mandorle. Oh, cioccolato, sono 3-4 gusti. No, cioccolato. sono buoni in Italia. Allora adesso andiamo a vedere il motorino. Ok. di cocco Coca. M. cocco mm. dall'indonesiano al uh -huh. E questo, il motorino. Vespa. Montalo. Monta. <ride> Ma Monta. ferma. No, no, è così. Ecco, girete. Ma io! <ride> <ride> Ma li da, li da voi, ci sono le vespe? Lì da voi ci sono le vespe, e poi di che colore sono? E tu? Di che colore ti piace? Mm, a me non è, m, nera, nera, nera. Perché e tu? Ci sta Almeno tu hai la patente per guidarla, no. quindi lo guido io questo. Infatti, io ci monto e basta. Ma lo sai che questa vespa è più vecchia di me, è del 1999 e se voi avete, vabbè avete vespe comunque um, scriveteci di che tipo ce l'avete, di che colore ce l'avete, appunto quale colore vi piace fatelo sapere nei commenti ciao ciao ragazzi se avete visto il video spero che vi piaccia e, ci, e arrivederci a presto commentate mettete like iscrivetevi e basta ciao ciao